la birra che assaggerò oggi è una birra trappista e stiamo parlando della famosissima Orval vediamo subito la scheda tecnica di, di questa birra, allora il birrificio è eh, birrificio trappista Brasserie d'Orval, siamo in belgio lo stile di questa birra è una belgian ale eh, il grado alcolico di questa birra è 6 gradi e 2, il bicchiere consigliato io vi consiglierei o un calice a tulipano o in alternativa eh, la coppa eh, trappista, la coppa proprio di, di, di Orval e non si tratta di un primo assaggio allora vediamo un po' eh, innanzitutto prima di aprire la birra eh, il bicchiere che, che utilizzeremo per questo caso Allora ho qui il set completo di Orvalda, bravo fanboy quale sono il bicchiere in questione è una coppa eh, non è un bicchiere a chiudere vedete che finisce in maniera eh, lineare e dritta è la coppa appunto indicata anche dai produttori stessi per consumarla in alternativa secondo me qualsiasi bicchiere a chiudere in particolare i tulipano vanno benissimo eh, è la coppa di Orval, quindi a un bordo d'oro, il logo di Orval con la, la carpa sul retro e la scritta Orval. Per quanto riguarda la bottiglia, allora la bottiglia presenta sul tappo il logo sempre di Orval, eh, la scritta Orval, Trappist Ale e Belgium, l'etichetta singola nella parte alta di questa bottiglia con questa forma un po' particolare, un po' spanciata a, a metà, eh, riporta Orval, birra trappista, sempre la carpa con l'anello sul un lato dice, proprio consiglia di utilizzare il bicchiere Orval per bere questa birra sull'altro lato c'è la data di imbottigliamento che è importantissima poi vedremo perché, gradazione alcolica, ingredienti eh, e il logo ovviamente esagonale di autentico prodotto trappista allora, sul logo, sul retro del eh, calice della coppa, anzi, così come sui sottobicchieri e sull'apribottiglie, c'è sempre questo logo che riporta una, una carpa con in bocca un, un anello. Eh, questo logo si, si rifà alla leggenda dell'Abbazia di Orval, per cui eh, la leggenda appunto dice che mh, Matilde di Canossa, mentre si trovava nell'Abbazia d'Orval appunto in Belgio, eh, abbia perso eh, l'anello nuziale, questo anello che... È caduto all'interno della, della fontana, ha pregato a lungo che venisse ritrovato questo anello, finché un giorno un pesce è venuto in superficie tenendo appunto in bocca questo anello e abbia ridato appunto a Matilde di Canossa l'anello nuziale. Da questo episodio, appunto, questa leggenda che mm, si narra appunto relativa all'abbazia, alla è nato poi dopo il logo che, che è diventato il logo della, della birra di tutti gli altri prodotti. Pro, Prodotti prodotti nell'abbazia di Orval. Il motivo per cui eh, dicevo che è importante la data è eh, perché questa è una birra che può invecchiare, può invecchiare diversi anni e cambia molto durante, durante l'invecchiamento. Eh, prima di tutto, mh, Orval ha avuto un periodo intorno al 2010-2011, se non sbaglio, eh, in questo periodo diversi esperti e appassionati hanno eh, indicato mh, un calo della qualità di produzione di Orval vi do questa informazione perché appunto l'ho appresa mh, leggendo diverse, diverse fonti eh, all'epoca ammetto non bevevo ancora purtroppo Orval mh, a quanto pare però la cosa poi è, mh, è migliorata perché a partire dal 2014 è andato in pensione l'allora Mastro Birraio d'Orval e ora c'è un nuovo Mastro Birraio che peraltro è una donna ed è per la prima volta una donna, Mastro Birraio e capo quindi della produzione di birra in un eh, monastero trappista piccola parentesi, come forse ricorderete dal video sulle birre trappiste, su che cos'è una birra trappista può esserci del personale laico all'interno di un'abbazia trappista che lavori per la birra ma deve lavorare sotto il diretto controllo dei monaci quindi in questo caso questa, questa signora eh, lavora appunto in abbazia ma appunto segue le direttive che vengono date dai, dai monaci ha comunque la responsabilità appunto della eh, ricetta di, di questa birra e a quanto pare dal 2014 appunto è migliorata molto orval eh, io non ho mm, mai avuto l'occasione di assaggiare birre prima del 2014 però una cosa che eh, si può provare tranquillamente a far invecchiare questa birra. Per birra, allora in questo caso con Orval, per birre giovani intendiamo birra che hanno 6 mesi, 8 mesi, eh, più o meno questo, questa età. Ed è il caso della birra che assaggerò adesso, che infatti è stata imbottigliata a febbraio, quindi sì, a sette mesi. Ehm, è a cinque mesi fa, scusate, siamo 7-2, 5 mesi fa, esatto. Eh, ci sono birre un pochino più, eh, più vecchie che, per vecchie in cui teniamo però infatti a invecchiare diversi anni che incominciano già a far sentire uno degli aspetti caratteristici di Urvalo: ossia quando viene imbottigliata eh, vengono inoculati dei bretta i bretta nomicetti sono sempre dei lieviti, quindi sempre funghi, sempre eucarioti eh, ma un po' differenti rispetto ai saccaromiceti che vengono utilizzati normalmente per la produzione di vino, eh, di birra ovviamente, di pane e di, di altri prodotti. Sono un po' responsabili anche di quei sentori selvaggi che spesso troviamo nelle birre funky, nelle birre acide, nei lambic e così via. Eh, I bretanomiges quindi ci sono, si sentono anche nelle birre giovani Ma si sentono meglio nelle birre diciamo più invecchiate Una cosa che mh, avrei intenzione di fare è magari avendo già qualche bottiglia di Orvala a invecchiare Magari fra un paio d'anni la tiro fuori e faccio un video con una degustazione in verticale Come si suol dire, cioè la stessa birra di annate differenti Detto ciò Abbiamo fatto questa introduzione che mi sembrava obbligatoria per un prodotto importante come Orval, adesso direi di, di versarla. Allora, mi fermo qui, lascio il fondo, ora non ho qua un bicchierino, ma lascio il fondo perché c'è un po' di deposito di, di lievito Allora, mh, come ci, ci aspettavamo ha una schiuma eh, abbastanza, abbastanza importante e eh, non eccessivamente persistente Perché in parte si sta smontando, comunque una schiuma molto fine Il cloro di questa birra è un bel ambrato, dice, direi leggero, anche abbastanza luminosa questa birra è abbastanza, abbastanza limpida già a occhio nudo si vede eh, una, eh, una grande quantità di, di bollicine quindi ci immagineremo una birra piuttosto carbonata per quanto riguarda il naso arrivano già forti forti profumi anche da qua ma cerchiamo di fare un'analisi completa allora i bretannomiceti si sentono già si, si sentono mm, in generale direi che per, almeno per questa birra eh, giovane ci sono due grosse categorie di aromi. C'è tut, tutta una parte legata direi alla frutta, in particolare agli agrumi, eh, c'è anche una parte speziata e poi c'è tutta la parte legata appunto a quei, mh, a quei profumi, a quei sentori tipici appunto delle birre un po' più, più selvagge come in Bretano Amiges quindi ricordano un po' la botte ricordano un po' anche il cuoio secondo me sì, più o meno direi che l'aspetto dei Bretano Amiges va un po' verso, verso il cuoio vediamo in bocca com'è allora anche in bocca ritroviamo esattamente queste cose subito Agrumi, eh, tante spezie, una discreta quantità di, di spezie, c'è una buona speziatura in corpo medio, una carbonazione davvero, davvero molto, molto sostenuta, è proprio un'ottima frizzantezza, questa birra, e soprattutto un finale davvero, davvero secco, è, è eccezionale, questa birra, sembra davvero di bere una Saison, una session beer. Ehm, Molto, molto facile da bere, molto secca, molto asciutta e molto dissetante. È acida, è frizzante, è secca, insomma, tutte le caratteristiche per essere un'ottima birra dissetante e così è, infatti. È una birra, eh, vi avviso, se non avete mai bevuto Orval, estremamente facile da bere. Se vi piace il genere, se riuscite a bere birra con un filo di acidità, perché è un po' acida questa birra, fate attenzione perché è davvero facilissima da bere l'alcol non si sente assolutamente sei gradi 2 che non si sentono e scorre davvero davvero giù in, in maniera estremamente facile che dire questa appunto era la orval un orval molto giovane rifarò magari fra un po di tempo qualche video con un orval un po più più, più vecchia e, e più matura se non avete mai bevuto una birra trappista e volete avvicinarvi anche se appunto come ho già detto più volte il fatto che sia trappista non indica uno stile, ma indica semplicemente che l'hanno fatta in una batteria trappista dei monaci. Forse Orval non è la prima scelta, secondo me, non lo so, perché è un po' particolare rispetto a trappiste più classiche, Chimè, West, cose di questo tipo. È una birra fantastica, però molto più vicino alle Saison che alle Triple, però appunto un fantastico prodotto. Scal